siamo da soli Fatti sentire, fatti vedere Toccami se vuoi Ma io, porca por Ale, l'hai hai fatto? La testata un muro, mamma mia! Ale queste sono le ultime cartelle cliniche, guarda! Alcune sono bruciate. La puzza di bruciato che senti tu Vuoi farti sentire? Fatti sentire, siamo venuti qui apposta. C'è qualcuno che vuol parlare con me? C'è qualche entità? Avvicinati. Puoi far brillare questo strumento? È vero che voi pazienti passavate in questo tunnel, in questo sotterraneo? Poco dopo la mia domanda sento indistintamente un rumore e subito dopo, dietro di me, passa sopra la mia testa qualcosa. Ha una forma e una consistenza diversa da un insetto o da un granello di polvere e soprattutto svanisce. Si dissolve nell'aria. vi portavano al pozzo? non so se ha brillato vi portavano al pozzo? gettavano i vostri corpi nel pozzo? Chi è l'entità che ha voluto rimanere da solo con Alessandro? Sei qui? Cosa c'è? Hai sentito? Cosa? Un lamento a lontano. Davvero eh? Sì, ma io ho visto anche qualcosa muoversi... Un'ombra? Un'ombra vicino a te? Eh. Pensavo fosse la tua mano, invece non era la tua mano. Ale, allora, c'è qualcosa? Hai sentito urlare? Sì. Non l'ho filmata, Cato. Ho visto un'ombra e non sono riuscita a filmarla. Ok, adesso i briviti. Tu no? Io comincio a risentire quell'aria fredda sotto i piedi. Vedi che quanto è? Mi spegnato. Brividi. Brividi di bruttuale. Chi c'è qui? Valesati, fatti vedere per favore, ti sentiamo? Sento aria gelata, te più fredda di prima, la gelatina. Sotto. Adesso, sotto, sì, sopra, sopra, sopra, sopra, sopra, sopra, sopra, sopra, La sopra, sopra, sopra, sopra, sopra, Ora la sento sopra, Piamo allora, ad accendere adesso il ghost box, dai. Stiamo per accendere quello strumento. Puoi manipolarlo. E prova a parlare con noi. Inter, ma è strano che arriva sto freddo tutto un tratto, eh. Avanti, dici il tuo nome, come ti chiami? Qual è il tuo nome? Afferre, afferto, sì. Sto. Una cuccia, Dice qualcosa, ti ascoltiamo. Quindi chiami. È un bimbo. Sì. Sì. Cosa? Ti sentiamo, dici chi sei. Se ricordate bene, poco prima. Ho fatto una domanda specifica sul pozzo. Forse quell'entità ora mi stava rispondendo. Dove sei in questo momento? Mamma che previdi! Hai un bambino? C'è un bambino e un adulto uomo. Ce lo puoi dire il tuo nome? Mi ho parlato sopra. Questa è casa tua? A comunicare adesso. Prova a dirci qualcosa. Sei un bambino? No. Quanti siete? Vuoi dirci qualcosa? Io ho capito attenti. Cosa? Cosa? Attenti ho capito. Ragazzi si gela, dal cibo di si gela. Riesci a capire quello che diciamo? Che voce brutta. Abbiamo sentito la voce di un bambino. Ancora qualcosa detto. E tuo figlio? come mi chiamo io? Che puzza di sigaro ancora, sentila! Di... non so, si, sì, roba bruci... cosa che brucia? Che cos'è questa puzza? Cosa sta bruciando? Ancora aria fredda, senti? Vi stiamo dando fastidio? Abbiamo sentito io e Alessandro la voce di un bambino, vogliamo parlare con quel bambino? Silenzio adesso. Arrivano eh. certi picchi di... Sentire la musica tu no? Adesso no. Cos'è? È un canto. È una donna che cantava. È vero? Anche questa non me la spiego. Sento una musica che la telecamera non cattura. Poi esce un lamento dal ghost box. Una luce sulla mia testa. E anomalie di audio e video. Vi ripropongo la scena. Guardate. Mamma mia. Comunque è stato diversi riscontri ancora con bambino, ok? Prima il lamento. Dopo quell'urlo, Ale non era più lui. Non so cosa gli hai preso. So di certo che non era più lui. Rispetterò la decisione di Alessandro e non pubblicherò ciò che verrà detto all'interno di quel tunnel l'unica cosa che volevo era uscire da là dentro e anche in fretta